Buon pomeriggio a tutte e tutti, eh, ben trovati. Oggi vedremo un pochino insieme le diverse opportunità che l'Unione Europea offre per i giovani, quindi un target che va più o meno dai 18 ai 30, con un'eccezione che vedremo oggi. Sono Rosalia Marchese, dicevo, sono la Project Manager dell'Associazione Scambi Europei, che, ehm, ve lo ricordo già, già da subito, in collaborazione con l'Informa Giovani di, eh, del Comune di Bologna, Abbiamo una collaborazione con lo sportello Finestra sul mondo, da cui prende anche l'evento oggi. È una grande opportunità soprattutto per i giovani per trovare uh, un'opportunità all'estero in base ad un profilo individuale. Ci sono due incontri al mese uh, ogni diciamo, giovedì, quindi si può uh, cercare il canale su, uh, sul web e ci si può iscrivere tramite l'informa giovani. Poi magari più in là sorgono le domande e lo ricorderemo. Note sul workshop, non ci sono essenzialmente delle regole, ma il mio invito è quello proprio di partecipare. Quindi fate tutte le domande che vi vengono in mente. Io sono qui, per quel che so cercherò di rispondervi. Vediamo un po' cosa vedremo oggi. Innanzitutto vedremo una breve presentazione di eh, chi siamo noi di Scambi Europei, perché magari vi può interessare anche come canale per trovare ulteriori opportunità e poi ci addentreremo eh, rispetto a quelle che sono le diverse opportunità. Quindi vedremo gli scambi giovanili in Erasmus Plus e le attività di partecipazione dei giovani. Continueremo con l'altro programma dell'Unione Europea che è quello del Corpo Europeo di Solidarietà e qui vedremo soprattutto il volontariato, i progetti di solidarietà e infine quelli che sono, uh, che è una nuova azione del programma che è l'Humanitarian Aid Volunteers. Infine presenteremo molto brevemente una delle opportunità che al momento abbiamo attive che è molto particolare. E partiamo subito con chi siamo noi. Noi siamo un'associazione attiva dal 2009, ehm, ci occupiamo di eh, offrire ai giovani diverse opportunità di mobilità in Europa tramite appunto quelli che sono i programmi finanziati dall'Unione Europea. Inoltre abbiamo un portale che è scambi europei.info che è un raccoglitore di diverse opportunità non solo di scambi culturali e o volontariato ma anche stage, lavoro, borse di studio. È totalmente gratuito, non è richiesta alcun tipo di registrazione, quindi è una grande risorsa per i giovani che vogliono uh, trovare un'opportunità per andare fuori. Considerate che io quando ero ancora teenager che scambi europei non, uh, non era proprio nei miei orizzonti, è uno dei canali che utilizzavo spessissimo per trovare appunto opportunità all'estero, quindi Uh, diciamo che è conosciuta un bel po'. Passiamo adesso al programma Erasmus Plus. Che cos'è? Tutti lo conosciamo per il classico Erasmus Studio, no? Vado in Polonia per sei mesi tramite l'università, vado a fare il mio percorso di studio, uh, do qualche esame, e poi al ritorno mi convalidano i crediti. Tutti lo conosciamo soprattutto per questa azione, ma appunto è una delle tantissime azioni che il programma offre. In realtà è un programma che dura sette anni, che si occupa di uh, studio, sì, ma anche formazione, giovani e sport. E all'interno ci sono anche diverse azioni chiave. La più importante, sicuramente quella che è più eh, di vostro interesse, è quella per la mobilità individuale appunto. Vediamo fin da subito gli scambi di giovani. Cosa sono gli scambi di giovani? Sono progetti che mirano a riunire un pochino um, diversi gruppi di giovani da diverse nazioni, quindi è importante la mobilità, l'incontro tra, um, tra paesi, tra nazioni e tra giovani ed è un'esperienza soprattutto formativa perché ci si incontra per trattare uno dei temi che di può essere di sensibilità o dei giovani o dell'Unione Europea. Ma li vedremo um, più nel dettaglio. Cosa sono? È appunto un programma di apprendimento non formale. Soffermiamoci un attimo sulla parola non formale. Cosa significa? Che voi non è che andrete ad ascoltare una lezione frontale come stiamo facendo adesso o il classi la classica lezione a scuola in cui c'è il docente che parla e l'audience che si annoia e non vede l'ora che l'ora e mezza finisca. È tutto il contrario, i giovani sono partecipi e sono partecipanti attivi e ci sono alcune sessioni molto dinamiche, quali ad esempio il teatro dell'oppresso, simulazioni, giochi di ruolo e via dicendo, quindi è qualcosa di veramente partecipativo. Ci sono appunto dei gruppi di giovani che partecipano, quindi di media si va dai 13 ai 30 anni, ma adesso lo vedremo più nello specifico. Ci devono essere almeno due paesi e un paese si deve sicuramente spostare. Solitamente più o meno si parla di quattro paesi rappresentati. E poi ci sono diversi argomenti possibili. Come vi dicevo prima, possono essere o di sensibilità dell'Unione Europea, o di sensibilità e degli interessi dei giovani. Possono essere ad esempio sull'ambiente, sull'inclusione sull sociale, su qualsiasi tema uh, possibile. Per farvi un esempio e per capire meglio quello che può essere uno scambio culturale, vi racconto magari il mio primissimo scambio che è stato in Svezia. Uh, io sono partita con un gruppo di altri quattro giovani. Più un group leader um, il target era 18 25 quindi avevamo tutti tra i 18 e i 25 anni siamo partiti dall'italia um, da diverse parti d'italia tra l'altro poi ci siamo incontrati all'aeroporto di bergamo e siamo partiti tutti insieme per andare in un paesino sperduto in svezia in mezzo alla campagna non c'era niente solo mucche e, e poco altro Qual era il tema principale? Il tema era l'inclusione dei gruppi siriani perché eravamo in piena emergenza um, dei rifugiati siriani e quindi era stato sviluppato questo progetto per comprendere come i giovani potessero uh, effettivamente supportare quella che è l'inclusione nelle diverse comunità e in Unione Europea. Arrivati lì abbiamo incontrato diversi gruppi, uh, c'era ad esempio il gruppo lituano, il gruppo greco, uh, gli svedesi ovviamente e se non vado errata il gruppo francese, su questo non ne sono sicura però lasciatemelo passare. Um, come si è svolto il progetto? Era un progetto di cinque giorni più o meno. Um, I primi giorni uh, c'è stata proprio la parte di conoscenza reciproca quindi creare fin da subito un forte senso di gruppo anche perché pensate che ci si incontra in un gruppo abbastanza numeroso diverse nazioni molti magari pensano di avere un problema linguistico e quindi hanno un po' paura a lasciarsi andare che poi solitamente sono delle paranoie che ci facciamo noi ma che non esistono e quindi queste attività molto oh, di gruppo servono appunto a superare tutte queste paure e a creare subito delle sinergie, oltre ad essere anche molto divertenti. Fate conto che ad esempio c'era il gruppo lituano che era molto molto piccoli e ehm, loro davvero non sapevano l'inglese e quindi erano un po' intimiditi anche se supportati dal group leader. Grazie a queste attività, pian piano si sono sbloccati e fin da subito sono riusciti a comunicare, anche se eh, non in inglese, ma utilizzando magari gesti. Quindi questo è anche il potere dell'educazione non formale, superare tutte le paure. Altra parte eh, successiva del, dello scambio è stata poi quella di comprendere quelli che sono gli stereotipi che ognuno di noi, sia a livello individuale che a livello di cultura ci portiamo dietro. Ad esempio è stata fatta uh, un'attività molto famosa che si chiama La Bigel Story in cui uh, proprio con questa storia resa nel modo più neutro possibile i gruppi messi insieme devono decidere quali dei personaggi sono stati più buoni e più cattivi. Ovviamente è un'attività uh, un, un po' tricky perché... Poi uh, si creano delle discussioni all'interno dei gruppi che vanno a fare capire che ognuno di noi si porta delle bias, degli stereotipi, dei preconcetti che sono o individuali o culturali. E quindi quello è stato il primo passo per comprendere quello che è il nostro contesto, quindi nel rapportarci con gruppi diversi dalla nostra cultura, quale può essere quello siriano, ovviamente anche se non ce ne rendiamo conto anche se non vogliamo abbiamo oh, qualcosa che eh, ci scatta dentro degli schemi mentali e questa è stata una parte dello scambio parte successiva invece è stato più di empatizzare con quel gruppo lino mettersi nelle nei panni degli altri è un'attività è stata ad esempio dato che eravamo in un posto sperduto della svezia i group leader ci hanno lanciato in, uh, nel boschetto lì vicino, ci hanno diviso in due gruppi e ci hanno detto voi siete due gruppi di siriani e dovete attraversare il confine turco. Troverete nel percorso diverse sfide e tra l'altro, dato che siete un gruppo, sicuramente tra di voi ci sarà ad esempio un bambino che non può camminare, una persona anziana con uh, la gamba rotta, quindi delle difficoltà all'interno del gruppo. Nel percorso che chiaramente era tutto messo in sicurezza c'era cioè ad esempio uh, i group leader che facevano da pulizie dovevano controllare il fiume da superare e ovviamente questa è stata un'attività per uh, sì mettersi nei panni degli altri purché uh, chiaramente è eh, abbastanza superficiale rispetto a quello che effettivamente si prova in un percorso del genere ma che ha fatto capire all'1% quello che queste persone passano parte successiva dello scambio è stata quella di uh, invece trovare delle soluzioni rispetto all'inclusione sociale che ognuno di noi può mettere in atto proposti appunto dai giovani e tra l'altro in questo senso poi si è fatto un giro nel paesino per chiedere alla gente del posto effettivamente loro cosa ne sapessero dei rifugiati siriani cosa ne pensassero così da incentivare anche un po promuovere l'inclusione già fin da subito oltre che promuovere il programma questo è solo un esempio uh, appunto vi dicevo prima le tematiche possono essere tantissime si va dalla sostenibilità ambientale l'occupabilità ce la qualsiasi chi può partecipare si parla di giovani tra i 13 e i 30 anni questo è quello che dice il programma, quindi quello che l'Unione Europea pensa che siano i giovani. Chiaro è che nessuno si sogna di mettere insieme un tredicenne e un trentenne perché sono due generazioni diverse. Quindi il programma dà questa possibilità. Poi sta alla sensibilità, agli interessi delle associazioni che organizzano questi progetti a restringere il range. Ad esempio ci possono essere scambi che vanno dai 13 ai 15 anni. La maggior parte degli scambi sono tra i 18 e 25, o tra i 18 e i 30. Quindi nelle diverse call vedrete appunto um, questo range di età uh, e vedete se ci rientrate. Non ci sono altri criteri di selezione, nel senso che uh, di media non bisogna essere studenti, o almeno non per forza, non bisogna essere lavoratori o perlomeno non per forza, L'unica cosa che si richiede ai partecipanti è di essere effettivamente motivati, motivati all'argomento. Uh, io tra l'altro spesso mi occupo delle selezioni dei partecipanti italiani che partono per gli scambi culturali e molto spesso si legge ad esempio uh, «Voglio partecipare in questo scambio in Spagna perché non ho mai visitato la Spagna». Ecco, questa non è una buona motivazione. Quando scrivete le lettere di motivazione cercate sempre di, uh, uh, di toccare quella che è la tematica che viene affrontata all'interno dello scambio e non il dove. Come vi dicevo prima, il gruppo è sempre accompagnato da un group leader. Il group leader è solitamente una persona maggiorenne con precedenti esperienze negli scambi culturali o comunque nella mobilità. Um, può partecipare chiunque quindi non bisogna essere accreditati diciamo come come group leader ma um, è preferibile che abbia già fatto uh, degli scambi e adesso parliamo di soldini diciamo perché uno dice tutto bello però um, in cosa cosa devo mettere in realtà il, uh, questi tipi di progetti sono il più inclusivi possibili quindi Vitto e alloggio è coperto durante le date di attività, quindi che significa quando voi andrete allo scambio durante le date di attività l'alloggio vi viene fornito dall'associazione ospitante, solitamente uh, sono degli ostelli con delle camerate o comunque delle camere condivise dello stesso sesso. E eh, per quanto riguarda il vitto, viene garantita colazione, pranzo, cena e due coffee breaks solitamente, quindi durante le attività. Per quanto riguarda il viaggio, che è forse una delle poche, l'unica cosa che va anticipata, um, va anticipata perché solitamente funziona a rimborso. Nel senso che ogni progetto, a seconda da, um, da dove si parte, quindi dal paese in cui si parte e il paese in cui si arriva, l'Unione Europea ha una griglia di distanza e da quella griglia si capisce quant'è il massimale rimborsabile. Mi rendo più chiara perché mi rendo conto che l'ho detta in maniera molto tecnica. Ad esempio, Italia-Spagna... Uh, il massimale rimborsabile è di 275 euro cosa significa? che ogni partecipante se dovesse spendere invece 300 euro quindi più del massimale gli verrà rimborsato solamente il massimale 275 c'è cioè da dire che solitamente ci si rientra alla grande perché eh, adesso con i voli low cost non è così difficile cosa è rimborsato? è rimborsato tutti i mezzi pubblici dal momento in cui si esce dalla porta di casa fino al momento in cui si arriva all'alloggio quindi treni, autobus, aerei, vengono tutti rimborsati chiaro che vengono rimborsati nella, uh, nella classe economy quindi se prendete la business no uh, per avere rimborso, adesso ti, ti faccio la domanda Uh, per avere il rimborso bisogna poi presentare tutti i giustificativi che vi vengono richiesti dall'associazione ospitante è possibile che le associazioni uh, vi chiedano un contributo per partecipare e che solitamente copre almeno l'assicurazione medica durante le date di attività ricordatevi comunque che se andate in Unione Europea voi avete diritto in quanto cittadini europei alla tessera sanitaria che in, in inglese vedrete che è sempre scritto EIC, e h -I -C, quindi quella è magari una cosa in più. Dove trovo i progetti? Um, ci sono diversi canali tra, i ad esempio, diversi gruppi Facebook sotto, su cui trovare progetti o um, diverse associazioni che uh, danno questa opportunità. Io vi faccio vedere adesso uh, quello che è, è il nostro sito in cui oltre ad offrire uh, quelli che sono i progetti che noi gestiamo mettiamo all'interno del sito anche opportunità offerte da altre associazioni quindi da associazioni che ci chiedono di trovare partecipanti di promuovere la call per trovare partecipanti quindi diciamo che è un bacino un po' più ampio questo è il sito di scambi europei, adesso non so perché stanno spuntando tutti questi riquadri bianchi e c'è la sezione scambi culturali. Se scorrete vedete appunto tutte le opportunità possibili in quel momento lì, ad esempio scambi culturali per scoprire l'Europa gratis, gratis, prossime partenze, oppure scambio culturale in Turchia a tema teatro e drammaterapia dal 12 al 20 maggio. Come vedete eh, ci sono diverse tematiche. Uh, Spagna sulla violenza psicologica, Estonia sulla sicurezza del mondo digitale, quindi ci sono diversi topic, diversi argomenti. Se um, apriamone per esempio uno, uh, qui vi dice ad esempio qual è l'associazione che si occupa del progetto in Italia e poi andando giù è scritto proprio dove avverrà lo scambio, in quale periodo, come vedete vi, vi dice anche che 19 e 28 sono giorni di viaggio, quindi non ci saranno attività ma vi serve solo per spostarvi. Chi sono i destinatari, quindi partecipanti dai 18 ai 30 anni, più un group leader senza limiti d'età. Il titolo del progetto è i paesi presenti. Poi c'è una breve descrizione di quello che sarà il progetto, la tematica, Qui c'è appunto dei riferimenti rispetto a quella che è la logistica, quindi l'alloggio e via dicendo. Profilo dei partecipanti, come vedete l'età perché eh, appunto viene data dal progetto e poi c'è interesse per il tema del progetto. Uh, lingua del progetto è in inglese ovviamente e poi le condizioni economiche, quindi vitto e alloggio coperti al 100% come abbiamo già detto Uh, qui la quota che l'associazione chiede e il travel budget, che eh, qui non è scritto, ma solitamente è scritto. Inoltre, vedrete sempre che c'è un infopack che è stato preparato dall'associazione ospitante e in cui ci sono tutte le altre indicazioni del caso. Vi consiglio sempre di leggerlo. E poi c'è la guida alla candidatura, quindi come faccio a candidarmi. Cliccate su invia la tua candidatura e inserite quello che vi viene chiesto uh, su questa breve descrizione. Solitamente è CV e lettera motivazionale o application form. La candidatura va direttamente all'ente che si occupa della selezione, quindi se siamo noi la, la riceviamo noi, se è un'altra associazione chiaramente la riceve l'altra associazione. E questo è un pochino uh, uno dei modi per appunto, partecipare a questi progetti. Vediamo adesso quelle che invece è un'altra opportunità ancora che l'Erasmus Plus offre per i giovani che è molto diversa in un certo senso rispetto agli scambi culturali ma che è ehm, comunque molto interessante. Sono le attività di partecipazione dei giovani. Queste attività che sono appunto sempre al di fuori dell'istruzione formale servono a, a attivare i giovani a partecipare anche all'interno delle loro comunità. Cosa sono? Sono appunto uh, attività di apprendimento non formale che sono ideate dai giovani stessi, quindi mentre gli scambi culturali Solitamente vengono proposti dalle associazioni questi tipi di attività devono essere pensati dai giovani. E la cosa interessante è che possono essere sia organizzati a livello locale che a livello internazionale europeo. Quindi può essere anche che un gruppo di giovani decide di fare un'attività, ad esempio a Bologna. Che so, ci interessa il cinema, vogliamo imparare a fare cinema, facciamo un'attività che sia. In quell'ambito lì, dei laboratori, un festival e via dicendo, chiaramente con una base importante di una dimensione europea, perché chiaramente ci deve sempre essere questo focus qui. E infatti, le attività sono diverse, sono possibili a seconda degli interessi dei giovani, non c'è un'esclusività uh, un di temi, ma i giovani possono proporre qualsiasi tipo di attività di tema di loro interesse purché ci sia l'educazione non formale che è un vantaggio chi può partecipare come funziona mm, possono partecipare devono partecipare i giovani però per presentare la proposta progettuale ci sono due modi o si chiede ad un'associazione di supportarvi nel caso siate interessati, dato che noi siamo su Bologna, sentitevi liberi in caso di contattarci oppure i giovani possono costituire un gruppo informale per costituire un gruppo informale non è necessario registrarsi in nessun ente via dicendo basta essere un gruppo di giovani fino ai 30 anni uno si, uh, si attua, si uh, ra diventa rappresentante legale, quindi è il responsabile e per il resto basta registrarsi al, a, al portale europeo e poi cominciare a scrivere il progetto. E nel caso in cui venga finanziato, poi attuarlo. Um, è, diciamo, un percorso un po' più lungo, però se uno è abbastanza motivato, perché no? Diversamente dagli scambi culturali, questo tipo di copertura è sul progetto, quindi perché chiaramente, dato che è un gruppo di giovani ad implementarlo, si coprono le spese del progetto. In modo particolare, vengono dati 500 euro al mese rispetto alle date di progetto. In più, nel caso in cui il progetto venga fatto da un gruppo informale, è possibile inserire nel, um, nel progetto i costi di coaching, quindi è un coach che vi seguirà durante tutta l'implementazione del progetto. In quel caso è ch possibile chiedere massimo 12 giorni. Nel caso in cui poi facciate, organizziate, pensiate ad organizzare degli eventi, vengono dati ulteriori 100 euro per partecipante per evento. Ovviamente, se il progetto prevede eventi transnazionali, sono coperti anche i costi di vitto, alloggio e sostegno individuale, come un pochino negli scambi. Sto andando indietro, scusate. Eccoci qui, come posso partecipare? Come vi dicevo, o create voi il progetto come gruppo informale, quindi vi ritrovate in cinque giovani e pensate al vostro progetto, oppure chiedete ad una delle associazioni presenti sul territorio di supportarvi e poi di applicare ehm, diciamo, il progetto per voi e poi fa seguirlo chiaramente. Passiamo invece a un altro programma dell'Unione Europea che è il Corpo Europeo di Solidarietà. Voi siete piuttosto giovani quindi magari eh, non lo sapete ma nasce questo programma da uh, circa due anni um, a seguito del, uh, del volontariato europeo, del servizio volontariato europeo, il vecchio SVE. Questo programma però um, è un pochino diverso perché incorpora al suo interno diverse altre opportunità. Sono opportunità tutte di volontariato e che puntano a promuovere appunto il valore di solidarietà. Sono progetti che diciamo si muovono su due linee. Da una parte un impatto molto importante per il volontario sia a livello personale che professionale ma anche Sociale, perché diventa un cittadino attivo che sulle comunità in cui il progetto viene fatto perché c'è un beneficio molto forte sulle comunità uh, in cui il volontario è presente questo tipo di progetto offre appunto vi dicevo diverse opportunità una di questi sono i progetti di volontariato in cui i volontari appunto vanno solitamente in un paese dell'unione europea o dei paesi confinanti e danno uh, affiancano l'associazione nelle attività quotidiane vediamo un pochino uh, come innanzitutto ci sono due tipi di percorsi possibili uno è il volontariato individuale e l'altro è il volontariato di gruppo il volontariato individuale va dai 2 ai 12 mesi um, e solitamente può essere fatto o in un paese dell'Unione Europea che può essere anche il proprio oppure in un paese confinante all'Unione Europea ad esempio, non so, Georgia, Ucraina, anche se adesso è tutto sospeso, Russia e via dicendo i gruppi di volontariato invece vanno da due settimane fino a due mesi si parte in un gruppo composto dai 10 fino ai 40 volontari, quindi si parte eh, con un bel gruppo. Ci devono essere almeno due paesi coinvolti, chiaramente. Solitamente è fatto all'estero, ma si può partecipare anche ad attività fatte a casa propria, quindi ehm, magari avendo anche un confronto con, ehm, con volontari di, provenienti da diverse nazioni. Vediamo un po' chi può partecipare. Possono partecipare tutti quei giovani dai 18 ai 30 anni. Fino ai 30 anni, io 30 anni compiuta, posso partire e poi fare il compleanno mentre sono al, durante il progetto. Quindi. Um, ovviamente bisogna risiedere in uno dei paesi del programma, non per forza bisogna essere cittadini, ma risiedere legalmente. E cosa copre? Adesso poi vedremo nel dettaglio anche che cosa sono. Prima ci togliamo di mezzo diciamo le specifiche tecniche. Anche qui vi viene offerto dall'associazione ospitante l'alloggio. L'alloggio, a seconda del tipo di progetto, sia a lungo termine o a breve termine, è comunque solitamente in, una, in un appartamento condiviso con altri volontari o con altri giovani. Esistono anche um, diversi casi in cui si viene ospitati in famiglia, ma um, diciamo che non è così comune. Solitamente si vive con altri volontari o con altri giovani. Vi viene fornito un packet money mensile che viene stabilito direttamente dall'Unione Europea a seconda del costo della vita del Paese. Per farvi un esempio più pratico um, ad esempio noi ospitiamo dei volontari uh, noi come scambio europei ospitiamo dei volontari qui in italia i volontari ricevono 150 euro al mese di packet money uh, packet money che è una paghetta quindi serve un pochino per farsi la birra per andare al cinema uh, al teatro e via dicendo inoltre quindi oltre al packet money, oltre ad avere l'alloggio che eh, non è una problematica e nell'alloggio sono incluse tutte le bollette, eh, uh, i volontari ricevono anche una food allowance. Al contrario del packet money che viene deciso dall'Unione dall Europea, la food allowance viene decisa direttamente dall'associazione ospitante che fa una valutazione sul costo della città più che uh, sul costo diciamo, della vita normale. Oltre al fatto che il food allowance può anche ehm, sussistere nella forma in cui, ad esempio, se un volontario fa delle attività all'interno di un asilo con una mensa, è possibile che l'associazione dica eh, ti diamo un, un po' di soldi per la colazione e la cena e per i weekend, invece per il pranzo mangi in mensa, per dire. Um, altrimenti viene dato un altro importo regolato a seconda um, dal, um, dall'associazione ospitante. Per farvi sempre l'esempio dei nostri volontari, qui in Italia noi diamo altri 150 euro, quindi in totale i volontari hanno 300 euro al mese che eh, possono, uh, su cui possono contare, però queste sono appunto... Uh, classificazioni che vanno fatte a seconda dal paese e dal uh, dall'associazione per quanto riguarda i rimborsi dei costi di viaggio funziona esattamente come uh, gli scambi culturali quindi i volontari hanno un massimale um, da, uh, da utilizzare per l'andata e per il ritorno sempre complessivi sono più o meno gli stessi costi, quindi che so, sempre c'è alla Spagna, 275, la Francia, siamo più o meno lì. Um, inoltre, oltre quindi già a alloggio, packet money, food allowance, trasporti locali e costi di viaggio, i volontari possono contare su un'assicurazione medica. Se il progetto viene svolto in Unione Europea, l'assicurazione medica primaria è quella europea, quindi quella su cui tutti possiamo contare. In alternativa hanno anche un'assicurazione complementare che è, è un accordo che prende l'Unione Europea ogni sette anni, ad esempio per questo settennato è sempre signa e copre un pochino tutte le spese che l'assicurazione primaria non copre, quindi è una cosa in più che i volontari hanno. E in più, uh, se il progetto dura più di due mesi, esiste il supporto linguistico, quindi vi viene offerto un corso di lingua. Di media per i paesi europei è stata creata una piattaforma che si chiama Online Linguistic Support, OLS, uh, che si può seguire appunto uh, un corso di lingua della, della realtà locale. Oppure se il progetto ha sede in uno dei paesi che non è incluso nell'Ols, vi viene fornito un corso di lingua. Oltre a questo, se il progetto dura sempre più di due mesi, ogni volontario ha il diritto e la responsabilità di partecipare a delle formazioni. Sicuramente una formazione prepartenza da parte dell'associazione di invio un una formazione all'arrivo, che solitamente viene organizzata dall'Agenzia Nazionale, e se superiore a sei mesi, una formazione a, a, a metà progetto. E adesso sì. È Esattamente più o meno così nel senso che è pensato per poterlo fare una sola volta nella vita però ci sono delle eccezioni se fai prima un adesso vediamo un pochino perché questo è un po complicato ammettiamo che eh, si faccia prima un individual long term quindi uh, più di uh, due mesi uh, in un posto in Europa. In quel caso, non si può più fare uno short term individual, ma puoi fare tutti i volontieri in teams che vuoi nella vita. Quindi, volontieri in teams li puoi fare sempre. Se invece fai prima uno short term individual, puoi fare sia un long term, dopo fino a 10 mesi, che un volontieri in team. Perché volontieri in team si possono sempre fare. Se parti facendo un volontieri in team, Puoi fare tutti i volunteering team che vuoi nella tua vita, poi puoi fare o uno short term e poi un long term, oppure passare direttamente al long term. È un po' complicato. Ah, è cosa. Short -term è... Fino a due mesi, massimo 61 giorni, compresi i giorni di viaggio. Altre domande? Datemi pure del tuo. Okay, nel portale, e, e appunto, tempi, eh, il un po' di quiz nel senso che se il titolo è, in per esempio, poi nella descrizione a sempre il SC però immagino che sia. È il programma, European Solidarity Corps. Allora, quello può essere la qualsiasi, dovresti chiedere all'associazione di riferimento che tipo di progetto è, se però utilizzi il canale ufficiale, il portale del Corpo Europeo di Solidarietà, solitamente se hai già fatto un progetto ti dovrebbe nascondere gli altri che non puoi fare, dovrebbe. Hai già fatto un long? Ok. Allora, dicevo, vediamo qualche esempio perché um, abbiamo appunto um, fatto molta teoria, però vi volevo dare anche degli esempi pratici, però dato che hai fatto un long, magari ci puoi raccontare del tuo? ok e qual era la tematica ok Detto, um, abbiamo fatto di poco, diciamo, nelle uh -huh. cioè, scuole siamo andati a poco. Tuttavia, prima di tornare, mi ha fatto fare di formazione a Mutres e parlando con altri volontari, loro erano impegnati in tutto il giorno, Io purtroppo sono la mattina Sì. Certo. Sì, dipende, mo dipende molto dal progetto e chiaramente il Covid non ha aiutato molti progetti, bisogna dirlo. Per farvi qualche altro esempio, um, anche qui i progetti possono toccare diverse tematiche a secondo un pochino um, dal lavoro che le associazioni fanno. Uh, chiaramente devono sempre rispettare degli standard, o dovrebbero Um, e devono essere uh, tematiche vicine alla solidarietà, alla partecipazione attiva, all'engagement delle comunità e ad un supporto che si può dare a target group più o meno sensibili. Qui vedete una lista di possibili argomenti um, e vi faccio, faccio qualche esempio di qualche progetto di successo che noi abbiamo portato avanti come associazione. Di sicuro uno è un volunteer in team uh, short term, a Gaziantep che è una città di confine uh, con la Siria, quindi si trova in Turchia, quello ad esempio lo potresti fare. Um, è un progetto di circa 45 giorni e i volontari vanno in questa associazione e lavorano soprattutto con bambini sia turchi che siriani, per supportarli a, a, a interagire fra di loro ma anche a sviluppare delle competenze ma ci sono anche dei laboratori ad esempio con giovani e, o con adulti che possono essere ad esempio insegnamento dell'inglese abilità informatiche e via dicendo i volontari ci hanno sempre detto um, di um, di aver un po' avuta cambiata la vita dopo questo progetto perché sicuramente è ad alto impatto. Molti sono rimasti lì, anche con altre associazioni. Um, hanno ad esempio aiutato altre associazioni a, a ospitare volontari, eh, facendo anche fundraising e via dicendo. Un altro tipo di progetto, uh, sempre short term ma completamente diverso, sempre in realtà in Turchia, è um, quello della sostenibilità ambientale soprattutto si lavora in alcune specifiche stagioni dell'anno con le tartarughe marine non so se uh, conoscete un pochino la storia molto triste in realtà delle tartarughe marine uh, che loro quando nascono um, nascono diciamo in spiaggia e devono andare subito uh, al mare subito in acqua e in quello seguono il luccichio dell'acqua solo che con lo sviluppo delle città le tartarughe si confondono e quindi guardano le luci della città e vanno verso la città, quindi vanno nella direzione opposta. In questo caso i volontari fanno attività di notte proprio per aiutare le tartarughe ad andare nella direzione giusta. Fanno altre attività di pulizia delle spiagge, ad esempio, oppure nei periodi in cui le tartarughe non nascono fanno anche attività di sensibilizzazione con scuole e con la comunità sul mantenimento uh, della pulizia delle spiagge e della protezione di questa specie altri tipi di progetto possono essere ad esempio più invece sulla formazione per esempio noi abbiamo um, dei progetti diversi progetti attivi in Russia a Samara uh, in cui i volontari si occupano uh, di dare un supporto a delle degli asili e delle scuole che Anziché utilizzare la solita uh, educazione uh, che utilizziamo molto spesso anche noi in Europa, usano un'educazione steineriana in cui un po' i bambini sono più attivi, fanno dei giochini, leggono delle storie, scoprono le tradizioni e via dicendo. Sempre uh, per darvi diversi tipi di esempi um, ci possono essere uh, invece progetti più sui media e sulla digitalizzazione ad esempio i nostri volontari ospitati qui a Bologna fanno delle attività di comunicazione per promuovere quello che è il programma stesso. Oppure un'associazione ad esempio in Grecia con cui collaboriamo uh, fanno video editing, uh, scrivono uh, sul, uh, sul giornale online, su soprattutto tematiche di diritti umani e um, LGBT. Quindi ci sono diverse possibilità. Come posso trovare il mio progetto? Sì, vai, fai tutte le domande del caso. io ho fatto in città, mi è venuta soprattutto la Francia, ci sono dei progetti che vanno in questo senso, poi perché andare. Allora, penso di sì, però in realtà ogni È progetto allora di media ogni progetto ha un finanziamento e il finanziamento viene dato da un numero di giorni quindi di media c'è un numero fisso di mesi o giorni uh, del progetto quindi non è a libera scelta del volontario per la partenza a volte è più o meno flessibile nel senso che se un progetto si trova in Romania e non trova partecipanti è possibile che si dica il progetto dovrebbe iniziare più o meno a settembre, per fare un esempio, decidiamo insieme al volontario quando farlo partire. Però dalla data di partenza poi si calcolano i mesi finanziati dal progetto, quindi su quello raramente è il partecipante a decidere. Chiaro è che poi voi iniziate il vostro progetto, nessuno vi lega lì e non potete più tornare a casa, eh? quindi quello mettetelo in conto. Però mettete anche in conto che se un progetto è pensato per durare non so sei mesi è perché dietro c'è una progettualità, ci sono degli obiettivi da raggiungere, ci sono anche dei fabbisogni formativi del volontario e pensate anche che nel caso in cui abbandoniate poi il progetto chiaro è che eh, si mette in difficoltà anche magari quei, eh, quei finanziamenti che sono stati stanziati e che poi vanno, vanno a vuoto. Però questo per dire che ehm, nel caso di problemi vari, problemi di salute, problemi a casa, si può sempre tornare. Ok, vi dicevo, come posso trovare il, il progetto? Ci sono diversi modi, anche perché appunto ogni associazione ha già magari dei progetti attivi ehm, che sono già finanziati e che quindi si cercano direttamente volontari. Fate conto che... In ogni progetto è inclusa un'associazione di invio che deve essere un'associazione nel vostro caso italiana e un'associazione ospitante che invece è l'associazione che poi vi ospita uh, e quindi c'è un partenariato. Nel caso in cui vi affidiate, sì, finisco la frase... Nel caso in cui vi affidiate a un'associazione di supporto, chiaramente ehm, avrete già la possibilità di avere un supporto, di poter fare delle domande, anche perché è probabilmente un partenariato già nato. Dimmi. Esatto. Allora, tutte le associazioni partecipanti al programma Corpo di l'operabilità posseggono un quality label che viene uh, dato dall'Agenzia Nazionale, quindi ehm, diciamo che bisogna rispettare degli standard che vengono garantiti da questo quality label. Um, nel caso del volontario, quindi il caso voglio andare in Francia, trovo l'associazione francese e chi mi fa da associazione di invio in questo caso ci sono diverse opportunità o l'associazione francese ha già stipulato un accordo e quindi sarà l'associazione francese a dirti l'associazione di riferimento in Italia XY contattala o ti mette in contatto oppure ti dicono guarda noi non abbiamo un partenariato attivo se tu conosci qualcuno facci sapere e quindi magari tu conosci ad esempio noi ci contatti e ci dici ho trovato questo progetto, mi potete fare d'associazione di invio per fare un esempio, però crearla da nuovo no perché chiaramente non farebbe in tempo ad accreditarsi. Niente, altre domande? Ok, diciamo che ci sono um, appunto due canali o andare direttamente al portale del Corpo Europeo di Solidarietà che è l'unico portale ufficiale diciamo del del programma e lì sarete voi a vedere le diverse offerte e fare un match Diciamo, um, quindi vi uh, contattate voi l'associazione oppure l'associazione che contatta voi fate il vostro Skype e poi subentra dopo l'associazione di supporto oppure ci sono diversi altri canali eh, e diverse altre associazioni che hanno già ad esempio dei partenariati attivi Adesso vediamo un pochino uh, tutti e due i portali. Questo è il portale dell'Unione Europea, del Corpo Europeo di Solidarietà, come vedete per capire che è un, uh, un, un portale dell'Unione Europea basta vedere che uh, il sito finisce con EU, quindi uh, è dell'Unione Europea. E qui c'è il portale in cui voi potete scrivere chi siete i giovani o l'organizzazione, in questo caso voi sarete giovani, vi registrate eh, e trovate le diverse offerte, tipo qui sono le ultime opportunità inserite. Come vedete viene scritto il titolo, dove viene fatto, la, um, le date e se c'è una scadenza per presentare la domanda o meno. Quindi voi in caso potete leggere l'opportunità e se siete interessati candidarvi. Um, nel caso in po cui poi l'associazione reputa che il vostro profilo è interessante, vi contatta e vi chiederà ulteriori, uh, ulteriori documenti, farete una Skype e via dicendo. Oppure l'altra opportunità, come vi dicevo, è sempre interfacciarsi con un'associazione già accreditata italiana vi faccio l'esempio sempre del nostro sito che um, ha al suo interno la categoria volontariato europeo e esattamente come gli scambi ci sono diverse eh, opportunità. Ad esempio qui uh, in Finlandia fattoria biologica sette mesi da maggio 2022 oppure Turchia inglese ai bambini, uh, Spagna sempre a scuola per due mesi Uh, Turchia, tartarughe marine, quello che vi dicevo prima appunto, um, Gaziantep, questo è quello che vi ho, um, vi ho raccontato sempre prima, oppure Ungheria, ecovillaggio, apriamo ad esempio il primo che è quello che non avevamo magari visto. E funziona lo schema diciamo è sempre quello titolo del progetto uh, il periodo uh, come vedete qui ad esempio viene detto partenza flessibile quindi sarà l'associazione ospitante insieme al volontario a decidere sette mesi la durata è quella la descrizione del uh, del progetto questo è molto particolare perché è in una, in una fattoria um, i requisiti, che uh, anche qui solitamente non ci sono grossissimi requisiti, sono quelli di rispettare l'età del, del, del, che viene data dal programma e poi la motivazione, chiaramente, e a seconda dal target group di riferimento con cui ci si andrà a interfacciare, è chiaro che si deve avere una più particolare sensibilità, quindi se eh, vado a lavorare con i bambini, è chiaro che mi devono piacere i bambini, altrimenti che ci vado a fare. Condizioni economiche, qui è quello che ci siamo già detti, quindi vitto e alloggio garantiti, um, viaggio andata a ritorno coperto fino al massimale, assicurazione e via dicendo. Uh, solitamente anche qua c'è un infopack e poi c'è come candidarsi, quindi qui vi chiedo ad esempio il CV e l'application form che potete cliccare e scaricarlo e poi cliccate su inviare la tua candidatura e lo mandate. Questo è uno dei modi, comunque ehm, in ogni caso anche se voi scegliete di affidarvi ad un portale che non sia quello del Corpo europeo di solidarietà, quindi il canale ufficiale diciamo, poi dovrete sempre registrarvi al Corpo europeo di solidarietà perché dovete avere il numero di riferimento, quindi comunque potete sempre iscrivervi al Corpo europeo di solidarietà, tenervi il numero e muovervi su due fronti, che male non fa. Ok vediamo un'altra opportunità ancora che il programma Corpo europeo di solidarietà offre che sono i progetti di solidarietà sono molto simili a, a, um, alle attività di partecipazione giovanile nel senso che è sempre un gruppo di giovani che si attiva che pensa al progetto e che poi lo implementa lo può implementare sia a, nella comunità locale quindi ad esempio nel vostro caso a bologna che transnazionale e vediamo un pochino cosa sono mm, è appunto sviluppata e attuata dai giovani stessi per un periodo che va dai 2 ai 12 mesi il gruppo deve essere composto da almeno 5 giovani e deve trattare un tema solidale, quindi che esprime e promuove la solidarietà. Chiaramente ci deve essere sempre una dimensione europea, anche se lo fate nella comunità locale, la prospettiva deve essere quella di una dimensione europea. Chi può partecipare? Questa volta deve essere un gruppo composto da almeno 5 giovani tra i, tra i 18 e i 30 anni, ovviamente legalmente residenti. Il gruppo come fa a partecipare a questo programma, Quindi come fa a ideare e a farsi finanziare il progetto o fa il gruppo informale anche qui oppure si affida ad un'associazione e chiede all'associazione di supportarli e poi presentare il progetto. Specifiche e coperture. La sede dovrebbe svolgersi nel paese del, um, del richiedente, quindi se ad esempio voi siete un gruppo di cinque giovani e vi trovate a Bologna, il progetto dovrebbe svilupparsi a Bologna. Durata del progetto, abbiamo detto, dei 2 ai 12 mesi. Costi funzionano più o meno come le attività di partecipazione dei giovani, quindi 500 euro al mese per progetto fino ad un massimo di 12 mesi, abbiamo detto, e costi del coaching che sono massimo 12 giorni, 214 euro al giorno. Per farvi un esempio, um, noi abbiamo portato avanti questo progetto che si chiama Frequenze Inclusive e che come output, come risultato, dato uh, questo podcast che si chiama dammi il tiro lo potete ascoltare anche su spotify uh, è un progetto che è stato pensato da uh, diversi giovani e che hanno pensato di intervistare diverse associazioni qui a bologna per dare voce a quelle che sono le opportunità a cui i giovani possono uh, partecipare uh, è stato intervistato ad esempio camilla Uh, il supermercato quello a chilometro zero è partecipativo um, e altre realtà. È stato quindi un modo per i giovani per esprimere il loro concetto di solidarietà, ce ne possono essere di diversi altri tipi, quindi uh, qualcuno può pensare di creare dei laboratori invece su, uh, sul genere, quindi su come abbattere la tematica del genere, qualcun altro Può pensare a creare un festival sulla danza, quindi di qualsiasi tipo di interesse giovanile, purché ci sia, si espressa da una parte la solidarietà, ci sia una dimensione più o meno europea e ci sia un beneficio per le comunità. Per ultimo uh, vediamo uh, un altro tipo di opportunità che uh, questo è molto molto importante è diciamo, la continuazione di quello che è un European Union Aid Volunteers che adesso è diventato Volunteering Under the European Voluntary Humanitarian Aid Corps molto complicato no, com no, come nome, molto pomposo però è un programma molto molto interessante perché dà l'opportunità a uh, giovani dai 18 ai 35 anni, quindi è l'unico progetto all'interno dei programmi europei che uh, è pensato fino ai 35 anni, e che dà l'opportunità appunto ai giovani europei di andare in paesi fuori l'Unione Europea e fuori dai paesi confinanti per fare attività di solidarietà, di comunità. Uh, questi tipi di progetti partiranno dal prossimo anno, ve lo dico, perché è partito uh, il programma l'anno scorso e c'è stata tutta la trafila per le associazioni per accedere al quality label, quindi per essere accreditati e poi presentare finanziamenti e i finanziamenti saranno concessi a partire da settembre, quindi significa che i progetti non partiranno prima di fine dell'anno o inizio dell'anno prossimo però tenetelo a mente perché è una grande, grande opportunità. Possono essere inclusi ad esempio paesi e quindi progetti svolti in, uh, in India, in, uh, in Messico, in Perù, in Cile, quindi tutti quei paesi fuori, assolutamente fuori dal, dall'Europa, quindi è molto interessante per quello e non va in conflitto con il corpo europeo di solidarietà settore volontariato, quindi puoi fare prima il volontariato e poi quello il contrario invece non è possibile cosa sono appunto? Sono attività di volontariato in paesi terzi che uh, permettono ai giovani di contribuire alla società con attività di volontariato a breve e a lungo termine e si mira un po' a migliorare le condizioni della vita dei paesi riceventi. Chiaro è che um, verrà sempre rispettata la sicurezza dei partecipanti quindi non verrà in caso di Uh, calamità o catastrofi naturali il volontario sarà sempre protetto almeno per quanto ci possa che tipi di uh, progetti sono previsti anche qui si segue la stessa logica del volontariato nel corpo europeo di solidarietà quindi ci possono essere o progetti di volontariato individuale quindi pensati a lungo termine dai 2 ai 12 mesi in quel caso chiaramente ci saranno compiti più di affiancamento all'associazione ospitante, perché se un progetto è pensato per, non so, 9, 10, 12 mesi, chiaro è che ci saranno compiti che prevedono anche quello che il volontario poi diventi un po' responsabile delle sue task stesse, che quindi diventi quasi una risorsa per l'associazione. Possono essere diversi tipi di, um, di attività, quindi ad esempio anche che possono riguardare l'amministrazione, la comunicazione, il, um, la scrittura di progetti, ma anche attività più a contatto con i target, chiaramente. E poi ci sono invece gruppi di volontariato che sono brevi perché vanno dalle due settimane fino ai due mesi. E si parte sempre in gruppo, gruppo composto da minimo di 5 fino a massimo di 40 partecipanti, quindi anche lì um, molto corposi. Chiaro è che dato che il progetto è a breve termine ci saranno attività più dinamiche più di gruppo, quindi ad esempio il programma dà come esempio la distribuzione di prodotti alimentari, la pulizia di un'area specifica, Uh, attività di animazione nei campi profughi e eh, eh, via dicendo, quindi più, uh, più dinamiche. Chi può partecipare? Ve l'ho anticipato, è l'unico che va dai 18 ai 35 anni e bisogna provenire dai paesi membri o, o dai paesi associati al programma. Importante, um, al contrario del corpo europeo di solidarietà nel uh, settore volontariato, quello in Europa, um, in cui la selezione può venire a posteriori, qui vi dovete in caso registrare al corpo europeo di solidarietà e prima di accedere alle diverse opportunità dovete partecipare a un corso di formazione organizzato da Bruxelles, dall'agenzia esecutiva del programma, quindi solo dopo che avrete partecipato a questo corso di formazione vi sarà possibile partecipare a questi tipi di progetti. Avevi una domanda, vero? Allora, in questo caso eh, non ti so ancora dire perché è un programma nuovo, però ti tenderei a dirti di no però questo te lo lascio come punto interrogativo in caso ci risentiamo prossimamente quando avremo più informazioni. Altre domande? Ok, la copertura. Um, viene dato un packet money ai volontari che è comprensivo diciamo, di tutto, è 32 euro al giorno, non importa dove si va e va a coprire um, va a coprire il packet money e il, um, e il cibo quindi vi viene dato um, e va a coprire anche il costo di viaggio quindi non è pensato come il volontariato uh, all'interno uh, degli stati membri in cui c'è una divisione di budget qui viene dato 32 euro al giorno a volontario se lo gestisce lui o lei coprendo il viaggio e uh, il, il packet money e via dicendo Vita, loggio e trasporto locale sono decisi dall'organizzazione ospitante e vengono gestiti da loro. E in più, come vi dicevo, c'è un periodo di formazione, prima per poter accedere appunto, alle opportunità, quindi vi dovete sempre registrare al portale, poi farete la formazione e poi potrete accedere alle diverse opportunità. E poi, chiaramente, una volta selezionati ci sarà una formazione più specifica rispetto al progetto, a cui parteciperete fatta dall'associazione di invio e tutta la formazione svolta durante, perché durante non è che venite lasciati a voi stessi, ci sarà sempre il contatto con l'associazione di invio e eh, l'associazione ospitante vi darà chiaramente eh, sostegno. E adesso invece eh, sì. Sì. Vi dovete accreditare. La prossima scadenza per accreditarsi come associazione è a settembre. Nì, nel, senso, nel senso, noi abbiamo lavorato già con il programma del Corpo europeo di solidarietà, ad esempio, siamo stati accreditati. Abbiamo fatto domanda l'anno scorso, abbiamo ricevuto l'accreditamento. Sì, abbiamo delle attività in Turchia, in Tunisia, sì, però diciamo che non, non sono obbligatorie, se voi avete già lavorato in cooperazione sicuramente avrete delle attività anche fuori, non per forza con il programma ma non importa, non, è purché, ci sia, purché ci sia un'esperienza pregressa dentro o fuori il programma eh, e dimostriate che chiaramente c'è una consapevolezza, ci sono le risorse, le capacità, non, non importa. È tutto nel portale europeo. Cioè per le organizzazioni esiste il tender portal, per i giovani esiste appunto il portale del corpo europeo di solidarietà. Esatto, lì ci saranno le diverse opportunità per i giovani e che le associazioni potranno inserire, è chiaro. Però come associazione per poter partecipare bisogna essere accreditati. Altre domande? Ok, adesso per concludere eh, e dopo, um, e dopo la, vi lascio... Um, vi volevo presentare una delle opportunità uh, più uniche che rare che abbiamo in questo momento noi come associazione che quindi stiamo cercando dei giovani um, per poter partecipare a queste attività è un progetto che esce fuori da quello che ci siamo detti oggi perché fa parte di un progetto più grande um, che è rivolto più a sostenere le associazioni e creare nuovi metodi, ma che coinvolge direttamente anche i giovani. Questo progetto si chiama I Youth, Innovative Youth for Sustainable Entrepreneurship, e vuole um, un po' comprendere come uh, i giovani possono sviluppare, mettere in pratica le loro idee. Quindi, Entrepreneurship sembra una parolona molto grossa, ma altro non è che prendere le proprie idee e metterle in pratica, saperle tradurre nella realtà. Uh, quindi cosa farà questo progetto? Uh, vuole creare uh, dei... Uh, vuole, prima di tutto noi selezioneremo dei giovani, giovani che vanno sempre ai 18, ai 30 anni, che sono interessati a, um, a sviluppare una loro idea che sia... Uh, di impatto sostenibile, quindi l'altra chiave di lettura di questo progetto è la sostenibilità che può essere ambientale, economica o quel che volete, ci sarà una preparazione pre partenza e poi ci sarà un bootcamp, un corso di formazione di 10 giorni che sarà fatto in Kenya quindi tutti questi giovani che vengono da Italia, Kenya, Ghana, Uh, Svezia e Norvegia credo si incontreranno in Kenya per fare questo corso di formazione in cui si svilupperà un pochino quello che è il business plan quindi come sviluppare il business plan ma anche comprendere che cos'è effettivamente la sostenibilità ci saranno anche delle study visit e poi uh, i vari gruppi di lavoro penseranno ad una possibilità di idea da sviluppare che chiaramente non deve essere voglio salvare il mondo dalla dal cambiamento climatico nessuno si aspetta questo potrebbe essere un'idea come ad esempio voglio creare una doggy bag uh, che eh, risulti al pubblico figa che quindi crea branding e che poi uh, la la sviluppo la metto in pratica nella mia realtà nella mia comunità e che quindi diventi di accesso per tutti. Quindi tutti andiamo al supermercato e non ci vergogniamo di eh, dire: mi puoi dare gli avanzi e me li metti nella doggie bag perché risulta figo, per dire. Un po' come alcuni marchi di bottiglie d'acqua, quelle d'acciaio, hanno fatto nel corso degli anni. Può essere un'idea qualsiasi che nasce un po' dalle idee dei giovani. E questo sarà sviluppato dopo il bootcamp attraverso la creazione di hub locali, quindi i gruppi dopo che sono stati formati um, in Kenya ritornano a casa, quindi il gruppo italiano ritorna a Bologna e, seguiti da un membro dell'associazione, svilupperanno quest'idea. L'idea sarà poi presentata tramite un pitch, quindi un discorso molto breve che deve essere molto convincente, nella conferenza finale in cui saranno presenti anche diversi membri eh, di realtà eh, economiche e via dicendo che ascolteranno la vostra idea e che sarà anche in live stream, quindi eh, potrebbe avere un seguito. Ora, um, per quello vi ho chiesto la lista dei partecipanti perché in caso poi vi inviamo i maggiori dettagli della call e se siete interessati potete candidarvi. Sì. Sì. Non, non ancora uh, e comunque non in Kenya, ecco. Allora, quando ancora non sappiamo le date specifiche, sarà più o meno comunque in estate e autunno, si parla, sì, di quest'anno. Esatto, altre domande? Questa attività, puoi tornare fare anche sì, esatto, questa non esclude la possibilità di tutte le altre. Tra l'altro, ehm, mi sono dimenticata di dirlo, mentre col volontariato, ad esempio, c'è un limite se fai il long term. Gli scambi culturali, invece, il primo tipo di progetto che vi ho presentato non c'è un limite, ne potete fare quanti ne volete. Sì? Eh, Al momento vi ha visto che per l'Unione Europea non la faccio giovane prendere di, tre di file, è 30. È 30. Allora, per minorenni sicuramente esclude il corpo europeo di solidarietà, quindi la seconda parte che abbiamo visto perché quelle dai 18 e 30. Cioè sicuramente l'Erasmus Plus invece gli scambi culturali ci possono essere diversi progetti per minorenni. Solitamente per minorenni o sono organizzati da realtà specifiche o da scuole o da comuni. Um, o comunque vanno dai 16 in poi, però c'è la possibilità. Sì, sì. Poi se avete domande, magari anche più specifiche, perché avete un profilo particolare o perché siete interessati a trovare opportunità proprio calzate per voi, vi ricordavo anche all'inizio: noi abbiamo in collaborazione con uh, l'Informa Giovani del Comune di Bologna lo sportello Finestra sul Mondo che serve proprio a questo, cioè voi vi scrivete um, tramite l'email dell'informa giovani, date un profilo, uh, il vostro profilo e la vostra richiesta e poi avrete l'opportunità di incontrare una persona del nostro staff che ha mezz'ora di tempo solo per voi e che quindi vi riesce a dare tutte le risposte del caso e tra l'altro più siete specifici nell'email, dando proprio le informazioni e quello che vi interessa la persona si può preparare un po' prima e vi può proprio dare diverse opportunità ad hoc, proprio ad Personam. Sì? Sì, Allora sono una parte del programma Erasmus Plus perché appunto l'Erasmus Plus è questo macro programma però è più nell'ambito accademico quindi in quel caso dovresti rivolgerti all'università. No, in quel caso sì, in quel caso puoi sempre chiedere informazioni perché appunto noi um, comunque ci occupiamo di mobilità europea a 360 gradi, poi direttamente lavoriamo con questi tipi di programmi, però a livello di supporto e diciamo coaching sicuramente potrai chiedere informazioni. Si può sviluppare nei gruppi di lavoro, anche perché poi la svilupperete come gruppi, quindi magari tu parti con un'idea però poi andrà un po' tagliata rispetto agli interessi di tutti o può convogliare in un'idea unica. Altre domande? Vai! Sì, allora scambi culturali, quindi i progetti brevi che abbiamo visto all'inizio no? per giovani dai 13 ai 30 anni non hanno limiti, ne puoi fare quanti ne vuoi. Se invece ci muoviamo al volontariato le possibilità sono se fai un long term dopo, cioè se fai un long term prima puoi fare solo un in team, di in team non c'è limite, ne puoi fare quanti ne vuoi. Se fai prima uno short term individual, puoi fare dopo un long term, sempre individual, oppure puoi fare sempre tutti i volunteering che vuoi. Se fai invece prima un volunteering, puoi fare poi uno short term, poi un long, oppure fai un volunteering e poi solo un long. Questa è la, la dinamica. Quindi praticamente il Sì. Il numero massimo è nell'individuale, esatto. In realtà no, non parti per forza da solo, nel senso che eh, il progetto è pensato come persona singola, quindi non come gruppo, come target, però solitamente si trova in più volontari, di media due o tre volontari. Non è detto, però solitamente il numero è ridotto comunque. Allora, se vai nel portale, diciamo quello del Corpo Europeo di Solidarietà dell'Unione Europea, una volta che ti registri dovresti poter vedere solo le opportunità per te, perché il portale sa se hai fatto già un long o no. Se invece ti affidi a dei portali che ehm, sono delle associazioni di invio, in quel caso puoi scrivere all'associazione e chiedere se è un individual, è un volunteering, noi, ad esempio, se è un volontieri in team, tendiamo a scriverlo. Gruppi di volontariato o volontieri in team, lo vedete proprio nella call, proprio per dare l'opportunità di fare questa differenza. Sì? Se noi facciamo questa, diciamo, di relazione tra le varie possibilità, cioè, rispetto alle esperienze che una volta fatte, che parte escludono da Allora progetti di solidarietà non vanno in conflitto, invece gli humanitarian um, o fai prima un long e poi fai l'humanitarian, se fai un humanitarian poi non puoi fare un long. Un long e poi un humanitarian, esatto. E in mezzo ci puoi mettere tutti i volunteering che vuoi. e poi per Esattamente, esattamente. Ad esempio, infatti, soprattutto gli short term, sono pensati per i giovani con minori opportunità, che minori opportunità lo siamo un po' tutti, nel senso che l'Unione Europea ha pensato un po' che ci sono dei giovani... Che per il loro background, per il loro contesto, hanno minori opportunità di partecipare a progetti di partecipazione e solidarietà. Non per forza bisogna essere chissà che. Ad esempio, uh, i Niz, no? i giovani che non sono in percorsi di occupabilità, di formazione o di educazione, hanno diciamo una um, una corsia preferenziale in questi tipi di progetti. Quindi, quando leggete, ad esempio, che un progetto è, eh, dà priorità ai ragazzi con minori opportunità, non la vedete come qualcosa di discriminante ma come un valore aggiunto. Ad esempio, eh, possono essere anche ragazzi con minori opportunità, le persone di seconda generazione, o chi viene da zone rurali, o chi viene dalle isole, no? Quindi io ad esempio, che sono di origine siciliana, quando vivevo ancora nel mio paesino di Missilmeri, ero una persona con minori opportunità perché avevo meno opportunità di viaggiare, ad esempio. Quindi è un valore aggiunto. Se vedete in una quale reputate di far parte di una delle categorie, non intimiditevi e scrivetelo perché vi dà maggiori possibilità. Altre domande? Dire di no, comunque nel caso in cui doveste avere delle domande che vi sorgono durante i prossimi giorni o i prossimi mesi, sentitevi liberi di contattarci, di prendere appuntamento con lo sportello o di inviarci direttamente un'email o un messaggio su Instagram, quello che volete, il canale che preferite, perché noi siamo, siamo sempre a disposizione. Io vi ringrazio. Sì, ultima domanda. Sì, l'indirizzo email è projects con la s finale scambi europei chiocciola gmail.com si sì, tutto attaccato con due s però gmail.com il sito è www.scambi europei.info e da lì potete trovare anche tutti i canali siamo anche su instagram su facebook non vanno in conflitto l'unica cosa importante è che non partecipiate a due progetti finanziati all'Unione Europea contemporaneamente perché quello sarebbe double funding però se fate prima uno lo finite il giorno dopo partecipate ad un altro non è un problema cioè, per farvi un esempio io ho fatto Erasmus Studio in Polonia per sei mesi, poi ho partecipato a 300 scambi e 5.000 training per dirvi, quindi non, non va assolutamente in conflitto. No, ti direi di no, a meno che, sia cioè, chiaro che di media quello deve essere la tua università a riconoscertelo, se magari te lo riconosce come, come valore aggiunto, ci sono università che ad esempio riconoscono gli scambi come laboratori dati e crediti liberi per dire ricerca tesi, la vedo più complicata, chiaro che puoi sfruttare quel periodo per fare la ricerca tesi, quello sì, cioè magari insieme alle attività fai anche la ricerca tesi però dipende, dipende dalla dipende dall'università ecco no puoi partecipare da universitario l'importante per questi tipi di progetto è essere giovani dai se stiamo parlando di scambi dai 13 ai 30 anni se stiamo parlando di volontariato esc dai 18 ai 30 Parliamo di umanitario, andai 18 e 35, questi sono gli unici esatto. Poi puoi essere studente, puoi essere disoccupato, puoi essere un tirocinante. Questo all'Unione Europea non importa, importa solo che sei giovane. Altro? Ok, allora io vi auguro buona serata e buone feste, dato che adesso partirà il periodo festivo. Ciao a tutti e tutte, grazie mille!